Allora, riprendiamo oggi il discorso della settimana scorsa sul, sugli indicatori che sono alla base della costruzione dei sistemi informativi per, la, per il management. Eh, avevamo iniziato ad affrontare vari tipi di scale di misura, perché poi di fatto vedremo più avanti che ciascun tipo di indicatore che noi possiamo andare a a raccogliere dal nostro sistema informativo e più ampiamente anche dal nostro sistema aziendale, eh, si mappa su una di queste scale. Giusto per riassumere molto rapidamente, noi avevamo visto le prime due scale, le più semplici, la scala nominale in cui un determinato elemento misurato veniva mappato su un insieme di valori dei quali potevo solamente dire se fossero uguali o distinti, no? e quindi di fatto una eh, mapping che raggruppava gli elementi misurati in varie classi. No? Nominale, proprio perché, perché si dava un nome a ciascun elemento, ma queste classi non, e, non erano legate in alcun modo tra di loro, né da relazione di ordine, né da relazione di valore. Le classi le potevo chiamare 1, 2, 3 oppure le stesse classi 3, 2, 1, o 300, 227, il valore numerico aveva solamente la funzione di distinguere una classe dall'altra, ma non implicava alcun ordine tra classi. La scala ordinale, invece, come dice il nome, aggiunge alla scala nominale la nozione di ordine. Quindi gli elementi sono mappati su classi, ma queste classi tra di loro sono ordinate. Io posso dire che una classe viene prima o dopo un'altra. Quindi il valore di quella misura può essere maggiore di un elemento rispetto a quello di un altro. Eh? In entrambi i casi, dicevamo nella scala nominale, eh, ciò che ci interessava era appunto raggruppare gli elementi con delle etichette e poi praticamente queste etichette assumono poi un valore numerico, che sia un numero, che sia una stringa, un valore dentro un database, dentro un modello che di per sé è ordinabile, cioè anche se io qui dicessi che I e X sono le tre etichette di queste tre classi, le posso mettere in ordine alfabetico, la E viene prima della I e la I viene prima della X. Quello che devo, eh, a cui devo fare attenzione è che non devo mettere in ordine alfabetico, non devo neanche pensarci, perché quelle sono etichette, le etichette prese in astratto, la E, la I e la X, sono ordinabili, ma quando rappresentano gli elementi in una scala ordinale devo resistere alla tentazione di metterli in ordine proprio perché la quantità che stanno misurando non è suscettibile di ordinamento eh? non è una quantità ordinabile dicevamo le, le, le regioni, eccetera mentre nella scala ordinale eh, abbiamo un elemento in più perché possiamo vedere quale classe viene prima o dopo quale altra classe quindi anche qua i valori numerici non mi interessano, non mi devono interessare, se non per l'unica operazione aritmetica che ci posso fare, che ha senso fare, che è lecito fare su una scala ordinale, che è il confronto, maggiore o minore. Già ad esempio la differenza 2-1 e 3-2 non hanno senso. In una scala ordinale io so che la seconda classe viene dopo la prima, la terza viene dopo la seconda, ma la differenza tra 1 e 2 la differenza tra 2 e 3 non è quantificata. Io so che la 1 viene prima della 2, la 2 viene prima della 3, ma la distanza tra la 1 e la 2 può essere molto più piccola o molto più grande della distanza effettiva tra 2 e la 3. Queste distanze tra le classi non le posso misurare, non le posso esprimere. Non sono rappresentate da una scala di tipo ordinale. E quindi non ha senso fare né delle somme né delle sottrazioni tra questi numeri, tanto meno dei rapporti. Eh, perché se l'unica cosa che vale, l'unica informazione che ho, no, è che eh, gli elementi sono in un certo ordine, io posso, devo avere il diritto di cambiare questi valori. Senza cambiare i valori che uso per rappresentare le classi, senza per questo inficiare l'esito della misura. Se io calcolo, come abbiamo visto la volta scorsa, la moda o la mediana di una distribuzione ordinale, in, è indipendente questo dal valore che assegno come valori numerici per le classi. Se calcolassi la media, beh, questa media cambierebbe. Ma perché la media che cosa fa? Somma tra i loro i valori. Quindi somma e sottrazione non sono... Permesse perché quei numeri non hanno un significato se non per l'ordine no, relativo. Ecco, andiamo verso le scale più ricche. Nelle scale più ricche cominciamo ad assumere, ad, ad, ad attribuire perdono, un significato anche ai valori dei numeri, non solamente alla loro posizione. Il gradino successivo è la cosiddetta scala degli intervalli. Scala ad intervalli, interval scale. Eh, una scala ad intervalli è una scala nel quale vengono mantenuti l'ordine e la differenza tra le classi. Quindi rispetto a prima posso dire non solo chiaramente la classe 2 viene dopo la 1, ma la, parlare di distanza, differenza tra la classe 2 e la classe 1 e confrontarla magari con la differenza tra la classe 3 e la classe 4. Quindi comincia a aver senso fare operazioni di confronto aritmetico, quindi sottrazione ad esempio, ma se lo faccio a sottrazione posso anche fare l'addizione, algebricamente la stessa operazione, tra i valori numerici delle classi. Quindi senso, ha senso fare addizioni e sottrazioni in una scala di tipo intervallo. Sono scale che preservano l'ordine degli elementi e le differenze, le distanze tra questi elementi. Non preservano il valore assoluto, potrebbe non interessare il valore assoluto. Ehm, prendiamone una da cui è, diciamo così, è facile anche ricordare il perché del nome di questa scala, un intervallo di tempo. Io ho degli intervalli di tempo, posso avere la lezione che dura un'ora e mezza. Questo è un intervallo di tempo. Eh, L'intervallo di tempo è appunto un intervallo, ha un punto di inizio e un punto di fine. Ha una durata che può essere confrontata con una lezione da tre ore: è più lunga di una lezione di un'ora. Anzi, posso dire che la lezione da tre ore è un'ora e mezzo più lunga della lezione da un'ora e mezza. Fare queste differenze. Però il tempo non è assoluto. Io non posso dire, per capirci, che la lezione alle ore 13 è inferiore della lezione alle ore 14 e 30. O è, dunque, posso dire che arriva un'ora e mezza prima, posso fare 14 e 30 meno 13 fa un'ora e mezza. Ma ad esempio non potrei fare il rapporto di quanto è il 10% maggiore o il 20% maggiore? Per capirci, sono numeri su cui ha senso, pensiamo all'orologio, su cui ha senso fare differenze e non ha senso fare rapporti. Per esempio pratico, dalle 8 alle 9 del mattino c'è un'ora, dalle 20 alle 21 di sera c'è un'ora, quindi la differenza è la stessa. Però il rapporto 9 diviso 8 e il rapporto 21 diviso 20 sono diversi. Ha senso che siano diversi? No. Ciò che mi interessa è la differenza. Ciò che ha senso che mi interessi la differenza. Il valore assoluto, quindi il valore assoluto su base al quale fare eventualmente dei che differenza c'è empiricamente, matematicamente, tra una differenza e un rapporto? E io quando faccio le differenze, l'unica cosa che devono avere in comune le quantità che sto sottraendo, è l'unità di misura. Se voglio fare un rapporto, devono avere in comune anche lo zero. No? Eh, devono, le unità di misura devono partire entrambe dallo stesso punto. Allora, se io faccio la differenza tra due istanti di tempo, lo misuro in ore, lo misuro in minuti. Una volta che ho deciso l'unità di misura, le differenze sono coerenti. Però poi queste ore le misuro a partire da quando? A partire dalla mezzanotte di oggi? A partire dalla mezzanotte di lunedì? A partire dal primo gennaio 1970, come fanno i computer? Eh, non lo so, è un'informazione in più che dovrei avere. In una scala di intervallo, non mi interessa questa informazione in più, o non ce l'ho, o non mi interessa, o non mi serve. Quindi eh, sono accettabili tutte le trasformazioni che passano da una misura a un'altra con una formula lineare non uniforme, non omogenea, si diceva quando si faceva la geometria, le eh, formule omogenee sono quelle in cui il termine noto è nulla. Eh, per passare dalle ore ai minuti, A eh, vale 60 e B vale 0. ma posso avere anche la temperatura. Pensate a temperatura in gradi Celsius o in gradi Fahrenheit. Eh, sono due scale di temperatura che hanno chiaramente dei coefficienti delle unità di misura diverse, l'ampiezza del grado Celsius e del grado Fahrenheit sono diverse, 22 settimi, un fattore di questo genere che adesso in questo momento non ricordo a memoria, più un offset. No? Perché il gradi Celsius hanno lo zero, al tempo, alla temperatura di, di congelamento dell'acqua, i gradi Fahrenheit invece ci danno 20 gradi sotto, e i gradi Kelvin ce l'hanno a meno 273. Ma tutti e tre no, sono misure di temperatura, di cui ha senso confrontare gli intervalli. Se io, di, così io confronto, facciamolo semplice con A uguale 1, i gradi Celsius con i gradi eh, assoluti, Kelvin, Posso dire che due temperature hanno 3 gradi di differenza. Sia che si è misurato in Celsius che in Kelvin, il grado è sempre il grado. Quindi eh, esiste una categoria di, di, di misure, di quantità, di cui il valore misurato fa riferimento a uno zero che può essere posto in punti diversi e può essere arbitrario. Allora, quando io posso spostarlo zero, significa che non ha senso fare delle, dei rapporti, delle frazioni, perché altrimenti spostando semplicemente l'unità di misura cambierai il valore dei rapporti. E quindi sono unità su cui ha senso solamente fare delle differenze, ovviamente conoscendo l'ampiezza dell'unità di misura no? corretta col coefficiente a. Eh, ad esempio, io ho un progetto e voglio sapere da quanto tempo ho iniziato questo progetto. No? Intervallo di tempo, ad esempio, è più facile, no? su questa scala di intervallo ragionare sui tempi. E allora eh, posso dire che il progetto è iniziato da 8 mesi o da 1,5 anni o posso misurare mesi in anni, in giorni, ma lo sto sempre misurando rispetto a un calendario che posso mettere al all'inizio del progetto, al primo gennaio dell'anno in cui il progetto è iniziato, ma non mi interessa dove lo metto il calendario. Come disegno il mio Gantt? No? Immaginatevi un Gantt di progetto. Il Gantt lo disegno su un calendario astratto che comincia da zero e misura il tempo in mesi di progetto, lo disegno nel calendario reale che comincia a dicembre 2014 e va avanti con gennaio, febbraio, marzo 2015. Sono due scale diverse. però la durata del mese è la stessa. L'intervallo di tempo che misuro nelle due scale è diverso. No, è uguale. L'intervallo, lo ricordo l'ultima frase, perché pensavo a due cose diverse. Eh, L'intervallo di tempo che misuro nelle due scale è uguale, anche se le due scale sono diverse, anche se lo zero è diverso. Poi posso avere un Gantt disegnato in mesi e l'altro disegnato in anni, o in giorni e posso passare facilmente dall'uno all'altro. Hm? Però non posso dire che ehm, nel Gantt disegnato sul calendario reale siamo più avanti perché siamo già al mese 12, nel senso che è dicembre. No, il valore assoluto non ha senso. Parlando di un intervallo Bisogna sempre eh, co confrontare un inizio con una fine. Se ho certo, solo uno dei due estremi non vuol dire nulla la misura, perché se non so dove ho messo lo zero, dove ho messo l'inizio dell'intervallo, eh, mm, è un valore a caso, eh? che dipende da, da, da, da come ho messo il righello sul foglio, essenzialmente. Mm. Eh, quindi ad esempio qui c'è un, un esempio di, di un progetto che viene misurato in due modi diversi dal project manager e dal, dal, dall'amministratore dell'azienda, dove il project manager per il suo lavoro, visto che vede, ha come suo interesse no? l'avanzamento del progetto, conta i mesi a partire dal primo aprile 2010, che è la data di inizio del progetto. Iniziano il primo aprile i progetti perché... così fa ridere... Ehm... Mentre invece l'amministratore, che è più interessato alle prestazioni dell'azienda nell'anno fiscale, conta le attività a partire perché poi magari avrà sotto il suo occhio più progetti diversi, che la cui data di inizio è diversa, ma lui vuole andare a vedere le prestazioni dell'azienda nell'anno. Quindi, conta lo stato di avanzamento, misura il progetto in termini di mesi, dal, tra l'altro, dall'anno all'inizio dell'anno fiscale in cui i finanziamenti sono arrivati, in cui il budget è stato attribuito. E quindi in questo caso è, lo conta in anni e lo conta a partire da una data diversa. Ma questi due signori potranno mai essere d'accordo sullo stato di avanzamento del progetto? Sì. Hanno due unità di misura diverse, questo i mesi e l'altro gli anni. Hanno due punti di inizio diversi. Questo è il primo aprile 2010, l'altro il primo gennaio 2011, ma sono riconducibili facilmente attraverso una forma di genere, formula di questo genere. Allora, quando delle unità di misura, delle scale di misura, sono riconducibili una all'altra attraverso una formula lineare non omogenea di questo genere, siamo di fronte proprio a una misurazione ad intervalli, una scala di intervalli. In cui non dirai mai mese 12, ma direi sempre mese 12 dall'inizio del progetto o dall'inizio dell'anno, cioè devi sempre specificare rispetto a che cosa stai misurando l'intervallo. E quindi di fatto implicitamente stai, fa stai facendo una differenza. Allora, con eh, valori di questo genere che cosa posso fare? Allora, qui abbiamo il nostro schemino che ci dice quali operazioni statistiche ha senso fare per rappresentare le nostre misure. Eh, le operazioni di contare e mettere in ordine ce le ereditiamo rispettivamente dalla scala nominale che ci dice quanti sono per ciascuna classe e dalla scala ordinale che ci dice che le classi possono essere messe in ordine. Qui adesso si aggiungono tutte le operazioni aritmetiche eh, che sono la somma, la differenza e il rapporto tra differenze. Questo che è indicato qua con divisione scalare, cioè il rapporto tra due differenze, non tra i valori assoluti, ma tra le differenze di valori assoluti. E usa potendo usare somma e sottrazione, in termini statistici, ha senso, comincia a aver senso per la prima volta parlare di media. Comincia a aver senso parlare di media. Comincia nel senso parlare di media perché posso fare somma e sottrazioni e posso fare somma e sottrazioni perché posso dire che la differenza tra la classe 1 e la classe 2 e ad esempio la differenza tra la classe 7 e la classe 8 è uguale. No? Dalle 8 alle 9 del mattino e dalle 8 alle 9 di sera, cioè dalle 20 alle 21, c'era sempre la stessa differenza. Sto confrontando intervalli, cioè differenze. E gli intervalli si possono tra di loro sommare e sottrarre. Allora, se li posso sommare, posso fare la media. Quindi non solamente la moda o la mediana, dei vari percentili, che lavoravano indipendentemente dal valore, tenendo conto solamente della frequenza, la moda, o anche dell'ordine, la mediana dei percentili, in questo caso lavoro sui valori. La media è un'operazione che voi conoscete benissimo, di solito la calcolate 3-4 volte al giorno, quella degli esami, no? come se uno ricalcolandola aumentasse. Eh, no, è un indicatore che voi tenete sempre sotto controllo. Ha, ha senso o no? Da un punto di vista statistico, dal punto di vista della misura. Eh, ha senso se la misura di cui state facendo la media, cioè i voti degli esami, fossero una scala di intervalli. Allora, proviamo a chiedercelo, quali sono le proprietà che deve avere una scala di intervalli? E beh, innanzitutto deve avere tutte le proprietà di una scala nominale, cioè i voti sono tutti diversi tra di loro. Prendere 20 e prendere 28 è, sono due cose diverse. Sì, siamo d'accordo. Eh? Prendere 18 e prendere 18 è la stessa cosa. È una scala ordinale. Prendere 20 è meglio che prendere 18. Prendere 28 è meglio che prendere 20. Quindi fino all'ordinale siamo tranquilli. È una scala di intervallo? Cioè la differenza tra 18 e 19 e la differenza tra 29 e 30 è la stessa? Mi sento in imbarazzo anche solo a farla questa domanda. Mi suona strano. Che senso ha parlare di differenza tra due volte? non riesco a collocarlo non riesco a spiegarmela Se io so che probabilmente dare 29 a 1 è meglio vuol dire se do 29 a 1 28 all'altro vuol dire che per qualche motivo ritengo che uno abbia fatto un lavoro leggermente migliore dell'altro però questo leggermente migliore confronto l'uno con l'altro ma poi ho altri due che arrivano, uno col 19 e l'altro col 20, e allora quello del 20 avrà fatto leggermente migliore, me, meglio, scusate, del 19, ma questo leggero miglioramento che c'è nell'arco del 29, quello che c'è nell'arco del 19, io non sono in grado di confrontarli. Non saprei dire. Non so neanche come capire la domanda. Quindi eh? noi usiamo il sistema di voti come un sistema numerico, ma non lo è, è un sistema ordinale. Giusto? Non è che se rispetto a uno che ha preso 24, quello che ha preso 28, quindi 4 punti in più, ha fatto 4 volte meglio di colui che ha preso 25, quindi un punto in più. Cosa vuol dire? Non ci riesco, io so che ha fatto meglio ma quanto di più meglio, Blh. non posso quantificarlo, non è qualcosa di misurabile, di definibile. Okay? Quindi, ad esempio, quello dei voti non è una scala ad intervalli, è una scala solamente ordinale, per cui non avrebbe senso, non dovrebbe aver senso calcolare la media. Poi dimenticate il fatto che legalmente voi uscite con un voto di laurea che è determinato dalla media. Quello è così. Lo si fa. Ma chiunque sa che non ha senso. Con qualcosa devo uscire e quindi tratto una scala ordinale come se fosse una scala intervalli, anche se non lo è. Tutti sanno che non lo sia. Ma ve ne accorgete quando, quando andate in Erasmus? Università che trovi, sistema di voti che trovi. E come fanno a convertire i voti che prendete putta caso in Germania, in Danimarca, in Spagna, in UK, nel nostro sistema? Magari ti danno dei voti abcd, ti danno dei voti su scala 10, su scala 8, su scala 4. Di sicuro non si applica una formula di questo genere. Sarebbe sbagliato, per fortuna questo non lo fanno. Cosa fanno? Beh, si va a valutare quella che è la distribuzione di frequenza dei voti nelle università ospite. Cioè se tu hai una necessità in cui dai voti, i voti sono dati in scala A, B, C, D, e, per dire, dove A è l'ottimo e E è l'insufficiente, il mondo anglosassone tende un po' verso questo sistema di valutazione, allora si va a vedere statistiche alla mano, quanti, e, eh, quanti A sono stati dati, quanti B, quanti C, quanti D, quanti E, quindi si fa di fatto il ranking della distribuzione, si mettono in fila i voti, e si dice quanti sono il primo, quanti sono il secondo, quanti sono il terzo della terza classe, quindi devo conoscere le classi, devo conoscere l'ordine tra le classi, ovviamente. E quindi se tu sai, hai preso A, sei tra i migliori, non so, 18% studenti? Quanti sono? Allora, andiamo a vedere sulla distribuzione nostra in voti trentesimi, qual è il range di voti che copre il 18% più alto della distribuzione dei voti e ti darò un voto che deve essere tra quelli. Quindi si fanno confronti e traduzioni basate sul, sul ranking, sull'ordinamento delle classi, sulla popolazione delle classi, su quanto sono piene, ma non sul valore. Okay? Non è che A vale 8 e B vale 7, o A vale 30 e B vale 17. Dipende, tra l'altro dipende non solo dal sistema, dipende dalla singola università. Se vai in due università diverse, un B preso in un'università e un B prende in un'università diversa possono essere convertiti in valori diversi. Possono essere equivalenti a voti in trentesimi diversi. È complicatissimo, eh. Lo so anch'io che sarebbe più semplice far finta di niente. Dire che A vale 30, B24 e C18 e così via. Ma non sarebbe corretto. Ok? Quindi l'errore che si fa spesso, l'altra volta vi citavo i questionari della didattica che tra l'altro vi invito a fare perché stanno cominciando ad arrivare le mail di sollecito e per me sono molto importanti, purtroppo non sono altrettanto per il Politecnico e quindi anche lì ci sono scale ordinali che di cui viene fatta la media e anche questo non ha molto senso ma sopra sediamo e quello dei voti è un'altra scala ordinale, e, er, sono due esempi per dire che molto spesso per comodità una, una scala ordinale viene trattata come se non lo fosse, come se fosse più ricca, creando poi delle distorsioni, delle distorsioni nell'analisi. Ehm, per cui poi arrivano poi tutti i correttivi del caso, eh? i punti in più che ti sommano per calcolare la laurea, ti tolgo i sei crediti che, che pesano di meno, tutti questi correttivi, perché alla fine prendendo quello lì e usandolo come fosse una misura, vengono fuori delle schifezze, <ride> perché se fai la media di una cosa di cui non ha senso, vengono fuori dei valori che non sono rappresentativi del giudizio che tu vorresti dare alla persona. Quindi sempre di, gi di giudizio si tratta, mascherato da un'oggettività fatta sulla base di numeri, che vengono manipolati un pochino violentandoli, perché vanno al di là del, del valore che può avere. Invece nelle scale, veramente a intervalli, queste operazioni hanno senso. Se io dico qual è la durata media delle mie lezioni, andiamo a prendere i filmati, vediamo quanti minuti sono, facciamo la media e viene fuori un numero preciso, esatto, ha senso. Se tra i vari mercoledì qual è la lezione più breve, qual è la lezione più lunga, dipende con quanti minuti di ritardo inizio, quanti millisecondi prima dello scoccare le due e mezza finisco eh, posso fare queste differenze posso vedere qual è la più corta, qual è la più lunga e di quanto hm? quindi dire che ah ma oggi hai parlato per tre minuti più della volta scorsa questo tre minuti è il triplo di un minuto non sono i tre punti che sono il triplo di un punto di differenza, no hm? quindi non solo operazioni semplici come la media e tutte le sue derivate, media aritmetica, attenzione, non media geometrica. La no? media aritmetica è quella che si fa sommando i valori, eventualmente moltiplicati per la frequenza e dividendo per la somma dei numeri. La media geometrica si fa moltiplicando tra i loro valori, e noi moltiplicarli non possiamo, non abbiamo ancora il permesso di farlo. Eppure, e poi tutte le misure di primo ordine, come la varianza, no, la misura degli scostamenti, Varianza, scarto quadratico medio, le misure le statistiche semplici, quelle che si capiscono, no? Poi ci sono tutte quelle difficili, e questo per quanto riguarda la scala di tipo intervallo. Andando ancora un pochino più su, c'è la scala cosiddetta dei rapporti, ratio scale. Una scala dei rapporti è di fatto una scala di intervalli. In cui vengono preservati, quindi ha senso fare, ha senso valutare anche i rapporti tra le varie entità. Che è la scala, diciamo, della fisica. Quando andavate in laboratorio di fisica andavate a misurare la distanza, la velocità, il tempo, eccetera, erano scale di questo tipo. C'è uno zero, ben definito. Velocità zero è quando è fermo. Posizione 0 è quando è all'inizio del percorso. E quindi ha senso fare rapporti di velocità, rapporti di posizione, rapporti di tempo e così via. Lo 0 è uno zero effettivo, non convenzionale. Nelle temperature lo zero è un valore convenzionale. Infatti, lo zero della scala Celsius e quello della scala Fahrenheit sono messi in posti diversi. Mentre invece, quando parliamo di una scala rapporti, lo zero è effettivamente l'assenza. Che ne so, misuriamo i soldi. Se sono zero, sono zero. Non è arbitrario. Sì, è zero, ma io lo chiamo 20. No, no è zero. Non ne hai fine. No? Quindi ci sono delle quantità fisiche in cui lo zero rappresenta veramente l'assenza di valore di qualche cosa, delle unità. E quindi abbiamo tutte le unità di misura quelle classiche, quelle classiche, diciamo della fisica, no? Come dicevo prima. L unità di misura, se andate a vedere, per dire in fisica, con l'esclusione forse solo della temperatura, sono tutte scale e tu puoi misurare le cose in metri, in pollici, in centimetri, in millimetri, in spanne, ma l'unica differenza che c'è tra una scala e l'altra è il fattore di scala, cosiddetto, cioè un Coefficiente moltiplicativo costante che ti converte eh, un pollice, sono 2,54 centimetri, un centimetro sono 0,01 metri, e così via, no? Sono le cose che facevamo l'elementare. E basta, passare, visto che la natura della misura è il fatto che lo zero è fisso comune a tutti, e siamo comunque in una scala di intervallo, quindi le unità di misura sono uniformi, la differenza tra 1 e 2 e tra 2 e 3 devono essere uguali, sia che si parli di centimetri sia che si parli di pollici la differenza tra 1 e 2 pollici e tra 2 e 3 pollici sono uguali tra di loro, tra 1 centimetro e 2 centimetri e tra 2 centimetri e 3 centimetri hanno un'altra entità ma sono uguali tra di loro, quindi sono scale in cui le divisioni, no? la retta dei numeri è fatta di intervalli con uguale divisione, sono tutti uguali questo lo renditiamo da una scala di intervalli. La differenza tra 1000 e 1001 è la stessa che c'è tra 5 e 6. E in più lo zero è in comune. E quindi l'unica trasformazione lecita tra una scala e l'altra è quella della moltiplicazione. Ah, se pensiamo di nuovo ai voti, ci accorgiamo di nuovo che siamo molto lontani. No? Il voto 0 cosa vuol dire? Avete mai preso zero in un esame? Eh? Spero che non ci sia nessun collega così folle da darlo. No? Infatti tante volte i voti insufficienti non vengono neppure quantificati. Non ti danno tre no? o, o sei, no? ti dicono insufficiente o respinto. Perché lì non stai più misurando, non ha più senso la misura. No? Man mano... mi accorgo che... La... A maggior ragione che la scala non è una scala a rapporti quando avvicinandomi allo zero come misure perdono, perdono significato le cose allora vuol dire che quello zero lì non è uno zero vero no? è messo lì in realtà i voti cominciano da 18 lo zero dei voti è il 18 di meno si chiama insufficienza, punto no? è un'altra cosa ordinale, l'insufficienza viene prima del 18 ma di quanto non lo posso dire mm? ecco invece sulle scale rapporti ha senso a questo punto non solo fare gli intervalli ma anche fare come dice il nome i rapporti va il doppio più veloce è andato il doppio più lontano e questo vuol dire che insomma, pensiamo alla all'età di una persona l'età di una persona è qualcosa che ha uno zero ben definito perché la persona in un determinato punto del istante di tempo è nato o nata da lì in poi posso cominciare a contare l'età in giorni, mesi, anni, quello che volete ma sono tutte scale che differiscono solamente da un, per un coefficiente moltiplicativo non c'è dubbio sullo zero non ci sono scale diverse che possono sensatamente metterlo lo zero in un punto diverso, parlando di età. E quindi effettivamente l'età è un attributo di tipo rapporto, di tipo proporzionale potremmo anche chiamarlo, lineare. Mi viene quasi a dire reale, ma purtroppo non posso usare questo termine. Allora, cosa posso fare? Beh, lo dice il nome Rescher, posso fare moltiplicazione e divisioni. Divisioni, ha quasi sempre senso farle, è un modo per calcolare le differenze relative. Una misura è il doppio di un'altra, è il 10% più di un'altra. Quando faccio il 10%, nella differenza percentuale sto facendo un rapporto ovviamente, non una differenza sto facendo il rapporto misura 2 diviso misura 1 meno 1, meno 100%, eh? questo mi dà la differenza percentuale, è un rapporto, non è una differenza. No? Eh, la moltiplicazione l'ho messa tra parentesi perché la divisione di solito ha più senso, ha senso sempre in questo tipo di scale, la moltiplicazione dipende, moltiplicare tra di loro due età non ha particolare significato, moltiplicare due lunghezze magari sì. Quindi dipende però questo dalla natura fisica dell'unità dell di misura. Matematicamente, aritmeticamente, ha senso, è coerente eseguire la moltiplicazione. Bisogna poi capire qual è il risultato. Ad esempio la moltiplicazione, poiché la posso fare, potrei definire anche la media geometrica, non solamente quella aritmetica. La media geometrica, sapete che è quella che si ottiene facendo il prodotto, di tutte le misure moltiplicate tra di loro e poi una, il prodotto messo sotto radice di indice n dove n è il numero di elementi quindi se ho tre misure faccio la prima per la seconda per la terza tutto sotto radice cubica perché ne ho tre mm? che è la media aritmetica dei logaritmi mm? quindi in qualche modo anche il logaritmo ha senso su questo tipo di rapporti no? proprio perché posso vedere una scala e queste sono le misure, diciamo, aritmeticamente più ricche. Esiste poi ancora un'altra scala, che un pochino si discosta dalle altre, può essere forse vista come un caso particolare della scala rapporti, ma limitata ai numeri interi, che eh, qui viene chiamata scala assoluta, e implica l'azione del contare. Contare quante persone ci sono. E qui non c'è unità di misura che tenga, non c'è scala, non c'è variazione possibile. Contare è un valore assoluto. Quante persone sono, non so, 40, 30, 32. Quello è un numero. Non posso misurarlo in un modo diverso. Ha tutte le proprietà precedenti, quindi contare è la proprietà eh, nominale, cioè sette persone è diverso che sei, ha la proprietà ordinale, sette persone è più di sei, ha la proprietà degli intervalli, la differenza tra 6 e 8 persone è la stessa differenza che sia tra 10 e 12 persone, cioè di due persone, e la differenza è la proprietà dei rapporti. 10 persone è il doppio di 5 persone. Ma in più e lo 0 persone, significa che non c'è nessuno, quindi ha un significato ben preciso, non è arbitrario. Quindi è a tutti gli effetti una scala almeno ricca quanto le precedenti, ma in più di fatto blocchiamo l'unità di misura. E anche lo chiamo i valori perché l'atto del contare restituisce dei numeri naturali, interi positivi. Non è ambiguo, non può essere fatto in modi diversi, quindi le trasformazioni possibili su una scala assoluta sono nessuna. Cioè il numero di persone è quello del numero di persone, fine. Non è che possiamo contarlo in modi diversi. Ok? Quindi il mapping è univoco, non posso decidere di varie funzioni di mapping diverse che poi sono riconducibili l'una all'altra attraverso una formuletta, no. E però pure la, sembrerebbe quasi la più semplice come scala, perché dici ma sì, sto contando, non è che sto facendo operazioni complicate. E però andando a vedere l'operazione di contare ha tutte le proprietà che ci servono. E il risultato sono dei numeri naturali che sono veri e propri numeri. E quindi su questi numeri naturali posso fare, ha senso, fare tutte le possibili analisi aritmetiche. Quindi somma, sottrazione, moltiplicazione, come prima. Questa è una scala particolare, ma è ehm, in un certo senso frequente, no? Si, si, si trova quando... Ehm, quando si vanno a, eh, diciamo così, valutare degli indicatori in un, in un processo, cioè il numero di utenti. Quella è una scala assoluta. Non lo misuro in chilogrammi, eh, lo misuro in numero. Eh, poi bisogna fare attenzione ad alcune ambiguità. No? A volte ci sono delle trappole. Ad esempio, quando avevo un progetto, eh, a volte un attributo possibile di questo progetto è quante persone ci lavorano. Allora, dipende un attimo come lo definiamo. Se avessimo progetti in cui le persone possono lavorare solamente a tempo pieno, allora è univoco quante persone diverse stanno lavorando quel progetto lì. È tempo pieno è esclusivo. Ma normalmente nel project management tu hai delle risorse cosiddette, no, questo è il nome che danno alle persone, eh, per indicare il rispetto. Eh, le, hai delle risorse che vengono allocate sui progetti. E quindi una persona può essere allocata, scusate, non riesco a usare risorse, una persona viene allocata al 50% su un progetto, al 30% su un altro, al 20% sull'altro ancora. Allora, quello che prende il nome del, dell'equivalente a tempo pieno, no? c'è anche la sigla, non so se avete sentito, FTE, Full-Time Equivalent. Cioè, qual è l'effort, l'impegno su un progetto, su un'attività, in full-time equivalent? Il numero di persone equivalenti se fossero a tempo pieno. Allora, quando dici che ho tre full-time equivalent, può voler dire che ho tre persone che effettivamente hanno lavorato per un anno a tempo pieno, o sei persone che hanno lavorato a tempo pieno per sei mesi, oppure dieci persone che lavorano con percentuali variabili, non fatemi fare i conti a mente perché non ce la faccio, su un periodo di tempo di nove mesi. Allora in questo secondo caso non siamo di fronte a una scala assoluta, perché lo posso misurare in modo diverso vedete che ho dovuto dire il numero di persone e l'intervallo di tempo e la percentuale di tempo sono misure diverse che combinate tra di loro come misura derivata ci danno il full time equivalent ma sto mettendo insieme misure le quali hanno, sono misure in questo caso di tipo rapporto cioè il numero di persone è una misura assoluta, la percentuale del tempo è un rapporto perché va da 0 a 100, lo 0 è ben definito, i rapporti ci sono, di tempo, e, e l'altro è una scala di tipo intervallo, da quanto tempo a quanto tempo. Ho messo insieme tre misurazioni, quante persone, con che intensità, con che percentuale, per quanto tempo, sono tre scale diverse, assoluta, rapporto e, eh, e intervallo, per ottenere una misura derivata che è quella del full time equivalent, o dell'impegno su un certo progetto, che è diverso rispetto invece al numero di persone a tempo pieno, se veramente ci sono solo persone a tempo pieno, allora in quel caso o il numero di persone diverse, indipendentemente dal loro impegno, il numero di persone che sono passate di lì anche solo per 5 minuti, allora quella è una misura assoluta. Quindi un c'è una componente assoluta in questa misura, ma, ma quando poi andiamo a, diciamo così, a valutare la complessità dell'allocazione delle risorse, eh, non perde la sua natura di, di valore assoluto e diventa una misura derivata. Eh, misura derivata che può essere anche fuorviante. No? Il classico esempio che si fa nel caso del project management è che eh, per partorire un bambino bastano nove, nove donne per un mese, no? eh, anziché una donna per nove mesi. Cioè, ci sono alcune equivalenze, sono sempre nove mesi, non mesi uomo, mesi donna. Sono sempre mesi 9 mesi, no? ma non sono la stessa cosa. No, I 9 mesi di una gravidanza è un valore assoluto, non può essere rimescolato in modo diverso. No? Eh, e quindi fare i conti su delle risorse che sono delle unità derivate, come se fossero unità primarie, di nuovo rischia no? di darvi in mano dei risultati che poi non sono fattibili, non sono sensati, non servono a nulla, quindi va bene manipolare i numeri, ma bisogna sempre essere diciamo, coscienti di che cosa sto facendo, soprattutto sulle misure derivate, trattandolo come fossero misure, eh, avere 10 persone a tempo pieno o 20 a 50% del tempo, dei numeri sembrerebbe la stessa cosa, ma nell'organizzazione del lavoro non lo è per nulla. Ehm. Ecco, l'altra cosa è, eh, dobbiamo ricordarci che quando parliamo di scala assoluta, in qualche modo l'unità di misura non la vogliamo vedere, non ci deve essere. L'unità di misura è semplicemente l'atto del contare. Quanti ne ho contati? Quindi, ad esempio, parlando di codice sorgente, la lunghezza di un file che è misurata in byte, non è un numero assoluto. È, un tipo, è una scala di tipo rapporto. Mentre invece il numero di linee che vengono contate no, è invece una unità assoluta. Poi per carità sono piccole differenze in questo caso. Così come l'età, l'abbiamo già visto prima, non è una scala assoluta perché io posso contare gli anni o contare i mesi. Quando ho un'unità di misura tra i piedi non potrò mai parlare di unità assoluta. L'età, abbiamo visto prima, infatti è un'unità di tipo scala, di tipo rapporto, ha una scala di tipo rapporto, non una scala di tipo assoluto. Quindi, beh, questo è un po' il riassunto di queste cinque scale, dove ci sono le trasformazioni possibili, che abbiamo visto nel, nel caso della scala nominale qualunque rimappatura da un insieme di etichette a un altro insieme di etichette purché sia uno a uno, quindi non si perde informazione, è ammissibile. Nelle scale ordinali posso trasformare un insieme di etichette in un altro insieme di etichette purché preservino l'ordine. Lo preservino o lo preservino inverso? Pensiamo all'esempio dei voti. Da noi 30 è maggiore di 18 e 30 è meglio di 18 nel sistema alfabetico. A è minore di E alfabeticamente, viene prima, ma A è meglio di E quindi sono due sistemi ordinati: 18, 19, fino a 30. E l'altro partendo dal basso sarebbe E, D, C, B, A. Quindi va in un ordine inverso, okay? va bene lo stesso. Noi stiamo dicendo che le classi sono ordinabili, è chiaro chi viene prima e chi viene dopo. Non abbiamo detto se venire prima è meglio o peggio. Quella è una valutazione poi qualitativa che possiamo fare dopo. L'importante è saperle distinguere e saperle mettere in ordine. Quindi quando parliamo di scale ordinali, a un certo punto, quando parleremo di indicatori di processo, diremo sì, questa è una scala ordinale che voglio misurare e sono contento se è alto il valore o sono contento se è basso il valore. No, sono più facili da leggere di solito quando alto uguale bene, però altre valore, misure tipo il numero di errori è una scala in cui, assoluta in cui basso uguale meglio di alto. Quindi ciascuna di queste scale può essere sempre letta, può sempre diciamo, comparire nelle due direzioni. Vabbè, ci vanno poi scale tipo intervallo, scale tipo rapporto, che sono legate a trasformazioni di tipo lineari, dove la seconda è caratterizzata dalla certezza dello zero e quindi dall'omogeneità delle trasformazioni e poi abbiamo la scala assoluta, no? che è caratterizzata dal, dal contare e basta. Poi a fianco ci sono degli esempi, riassumo un pochino gli esempi che abbiamo anche fatto durante questo percorso. Allora, a questo punto possiamo provare a chiederci se abbiamo capito provando a verificare se alcune affermazioni hanno senso o no, se secondo noi hanno senso. In funzione de della misura che stiamo prendendo posso fare delle affermazioni che sono sensate oppure no. E cosa vuol dire che non sono sensate? Beh, un'affermazione che non è sensata è un'affermazione il cui valore cambia al cambiare della scala. Cioè, se io prendo i valori, applico una qualunque di queste trasformazioni, ovviamente adatta al tipo di, di scala, e provo a rifare l'affermazione, scopro che un'affermazione che prima era vera, diventa falsa o viceversa. Allora, l'affermazione non aveva senso, perché dipende dal valore specifico della scala che è stata scelta. Mentre invece affermazioni sensate, che hanno senso, sono affermazioni che, se sono vere, sono vere sempre, indipendentemente dalla scala che scelgo, dalle trasformazioni di scala che scelgo, oppure se sono false, sono false sempre, indipendentemente dalla trasformazione di scala che scelgo. Ad esempio, Fred è alto il doppio di Jane. Allora, chiediamoci che misura stiamo prendendo, quale tipo di scala ha, e quindi proviamo a applicare delle trasformazioni valide su quella scala e vedere se questa affermazione è suscettibile di variazioni. Allora, l'altezza è una misura di tipo nominale, ordinale, intervallo, rapporto o assoluto? Nessuno vuole sbilanciarsi? Ordinale? Di più! Rapporto, ratio. Allora, proviamo a vedere, concentriamoci sulla misura, lasciamo perdere un attimo la frase, l'altezza, misurare l'altezza. Alla quantità nominale, cioè vuol dire che una persona alta 1,60 è diverso da... L'altezza 1,60 metri è diversa dall'altezza 1,70 Sì. 1,70 è più di 1,60? Sì, posso fare i confronti siamo all'ordinale intervallo eh, la differenza tra un metro cinquanta e un metro sessanta la differenza tra un metro sessanta e un metro settanta cioè 10 cm in entrambi i casi è uguale? sì, ha senso dire che c'è questa stessa differenza di altezza? sì nei voti non aveva senso, potevo fare l'operazione ma non aveva senso il significato il risultato rapporto ha senso, lo zero è comune? qualunque sia la scala che scelgo dire che l'altezza è zero mi dà lo stesso risultato sì allora è perlomeno una scala di tipo rapporto non è una scala assoluta che sarebbe il quinto gradino perché il numero che ottengo se lo misuro in centimetri o lo misuro in metri è diverso Innanzitutto non è detto che sia un numero intero e poi dipende dall'unità di misura che scelgo quindi questa è una, la misura dell'altezza è una misura che viene fatta che diciamo, richiede una funzione di mapping di tipo ratio di tipo rapporto adesso le varie funzioni di tipo rapporto come possono essere trasformate l'una nell'altra solamente attraverso la moltiplicazione per un coefficiente m' uguale a per m allora la domanda da farmi fin qua era l'analisi dell'affermazione, o meglio, del tipo di misura. Adesso la domanda da farmi per capire se quell'affermazione è corretta o no, se ha senso o non ha senso, è, se io prendo due scale, due, due funzioni di mapping, quindi due scale di misura, entrambe valide per l'altezza, cambiare lo scala la scala di misura può rendere Fred più alto di jane una volta e più basso in un'altra? come valore numerico? Direi di no. Se lo misuro in centimetri magari è 1,70 e 1,80, se lo misuro in metri sarà 1,6 e 1,8, se lo misuro in pollici saranno altri numeri che a mente non so calcolare, ma comunque il numero che rappresenta l'altezza di Fred, supponiamo, sarà sempre maggiore del numero che rappresenta l'altezza di Jane. Qualunque sia la scala che scelgo. Quindi ha senso, questa è un'affermazione sensata, sì. Per carità, basta guardarli, uno lui è più alto di lei. Quindi lo so che ha senso dire che una persona è più alta di un'altra e non dipende, lo posso dire senza ancora aver imparato l'unità di misura. Però, se mi chiedo cosa vuol dire misurare, mi accorgo che effettivamente ha senso anche matematicamente, non solamente intuitivamente. Seconda affermazione. La temperatura a Tokyo oggi è il doppio di quella a Londra. Ha, ha istinto. Secondo voi ha senso o no? No eh? Che vuol dire il doppio? Cioè per carità io ho due gradi a Tokyo e un grado a Londra, allora numericamente è il doppio. Aspetta, ma che gradi sono? perché il doppio, nel caso di gradi Fahrenheit, i corrispondenti di un grado e due gradi saranno valori diversi, la cui differenza, cioè, che non sono uno il doppio dell'altro, saranno non so, 24 e 25, o giù di lì, Fahrenheit e il rapporto tra 24 e 25 non è di 2 a 1. Ma poi che senso ha dire o il doppio più freddo o il doppio più caldo? Posso dire o più caldo o più freddo. Molto di più. Ma non il doppio, o no? il triplo. Allora, proviamo a vedere perché non ha senso. Anche l'analisi, diciamo così, matematica, ci conferma che non ha senso. Noi abbiamo la temperatura, stiamo pensando a una misura di temperatura. La misura di temperatura è una misura di tipo intervallo. Perché tutte le scale di misura di temperatura che abbiamo ad esclusione della scala Kelvin, ma poiché è una delle tante e non è l'unica, non è lei che ci fa cambiare idea, ma in generale le scale di misura della temperatura di fatto vanno a misurare una differenza tra un valore di temperatura attuale e un valore di temperatura convenzionale, che per la nostra scala Celsius è quella del congelamento dell'acqua. È puramente una convenzione, l'ho messo lì lo zero perché mi faceva comodo. Non ho idea di, del, di, di quale sia il significato fisico dello zero Fahrenheit, non lo so. Ci sarà, sarà il congelamento di qualcos'altro probabilmente, che in quel momento è sembrato logico. però è una convenzione arbitraria, è una scelta, così. Non ha un significato non ambiguo, o non sostituibile, lo zero gradi. E infatti devo sempre dire zero gradi Celsius, zero gradi Kelvin, zero gradi Fahrenheit, o la scala che volete inventarvi domani. Quindi è una scala di tipo intervallo, e nelle scale di tipo intervallo non è lecito fare rapporti, ma solo sottrazioni, solo differenze. Io potrò sempre trovare in una scala di intervallo una scala di misura, un'unità di misura, in cui a Tokyo il, il valore numerico è il doppio che a Londra, e cambiare unità di misura non è più vero che sia il doppio. Non potrò mai trovare delle unità di misura in cui se a Tokyo fa più caldo che a Londra, la temperatura è più alta che a Londra, allora nell'altra scala di misura sia vero l'inverso, che a Londra sia maggiore che a Tokyo. Questo non può mai succedere. perché una scala di tipo intervallo è anche una scala ordinale, e quindi trasformando una scala ordinale in un'altra l'ordine non può essere sovvertito. Potrò anche dire, un'affermazione che avrebbe senso fare sarebbe la differenza tra temperatura di oggi e ieri a Londra rispetto alla differenza tra temperatura di oggi e ieri a Tokyo è il doppio. Questo lo posso fare. È lecito di una scala intervallo. Io sto facendo una differenza tra ieri e oggi a Londra, mi viene un certo numero in gradi Celsius. Faccio la differenza tra temperatura di oggi e ieri a Tokyo, mi viene un altro numero in gradi Celsius e posso dire questo è il doppio di questo. Se voi rifate la stessa operazione in gradi Fahrenheit, vi viene sempre il doppio. Cioè il numero assoluto di questa differenza è diverso, il numero assoluto dell'altra differenza è diverso, ma viene sempre il doppio. Perché facendo le differenze, il termine B il termine noto della, del mapping si elimina, e, il termine, e facendo il rapporto poi, quando dico il doppio, il termine A si elimina, che è il coefficiente di proporzionalità della formula AM per più B. E quindi il valore di M' di M2 M1 fratto M3 M4, di fatto, è un valore indipendente dai coefficienti A e B di trasformazione tra una scala e l'altra. E quindi è sensato. Quindi ha senso di parlare del doppio di una differenza di temperatura? Sì. Ma del doppio di una temperatura? No. Perché è una scala intervallo? Se lo vogliamo riassumere in una parola, diciamo perché è una scala di tipo intervallo? E quindi i rapporti non si possono fare. Punto. Non è che chi ha preso 30 sapeva il doppio di chi ha preso 12, 15. Che vuol dire? Ultima affermazione, vabbè, la scrit qua già, la differenza di temperatura tra Tokyo e Londra oggi è il doppio di quella di ieri, che è l'esempio che abbiamo appena fatto. Quindi questa terza è l'affermazione invece che ha senso. Quindi hanno senso la prima e la terza, non la seconda. E quando ci abituiamo a avere un po' l'occhio critico su queste cose, leggiamo sui giornali, nelle statistiche, nei, nei, nei bilanci, no? nel, nell'annual report delle aziende, delle affermazioni sull'andamento, sui dati, eccetera, ci rendiamo conto di quante di quelle affermazioni non hanno senso. Perché sono ottenute manipolando i numeri in modi che non sono coerenti con la, il, il, diciamo così, il valore che viene misurato. Vabbè, qui tanto l'altra cosa sempre a livello riassuntivo dicevamo che tipo di statistiche possiamo fare allora esiste una serie di statistiche di quantità statistiche che sono quel, quei tre signori che, che iniziano tutti con la M così ci aiuta a confonderle che servono tutte e tre per misurare quella che possiamo chiamare in senso astratto la tendenza centrale Tendenza centrale cosa significa? Significa che io ho tanti valori, tante misure, tante entità, no? Tante entità, ciascuno col suo attributo. Allora, nella voglia di semplificare io mi chiedo, ma se io dovessi sostituirli tutti, con uno solo che li rappresenta, con un valore solo che li rappresenta al meglio, quale valore sceglierei? questa è la tendenza centrale di una distribuzione è un elemento reale o immaginato o costruito che può essere in qualche modo sostituito all'intera popolazione cioè, è come, ce ne sono 100 diversi ma è come fossero tutti 100 come lui il famoso pollo a testa, no? In media mangiano un pollo ciascuno, quando in realtà alcuni stanno senza e altri ne mangiano due. è chiaro che non posso mai usare una tendenza centrale, un valore aggregato statistico, per andare a valutare un effetto individuale. Ah, in media mangiate un pollo testa, quindi nessuno ha fame. No? Questo è un altro errore logico che si fa. Prendo un valore aggregato per definire un'azione, una valutazione di tipo individuale ma fa comodo farlo allora, in funzione del tipo di distribuzione posso avere dei, delle tendenze centrali quindi gli elementi rappresentativi di tipo diverso eh, per, avevamo già visto no? per le scale di tipo nominale l'unica cosa che posso fare è la moda La moda è un elemento che compare con maggior frequenza rispetto agli altri. Prendete il vostro libretto dei voti e chiedetevi qual è la vostra moda. Allora, se avete preso 2,18 e poi un 30, un 29, un 28, un 27, 26, 25, la moda è 18, perché è l'unica che compare due volte. Questa è una distribuzione parecchio asimmetrica, per cui la moda casca proprio male. Però in una distribuzione nominale non è che possiamo dire, eh sì, vabbè, però guarda che 28, 29, 27, 26 sono vicini tra di loro, quindi in qualche modo conteranno, anche se sono diversi. Eh, però le nozioni sono vicini, richiede già perlomeno una nozione di ordine, che nella scala nominale non abbiamo ancora. Se invece andiamo sulla scala ordinale, oltre alla moda, che è l'unica cosa che posso fare, no, dicevamo, qui io posso dire rimaniamo ancora scusate, sulla scala nominale l'esempio che abbiamo fatto è la regione di provenienza allora io posso dire che sono più le persone provenienti dal Piemonte che dalla Lombardia ma non è che posso dire qual è il luogo medio di provenienza no? non, non ha senso sulla scala ordinale che è quella dei voti, oltre alla moda posso anche definire la mediana che è diversa dalla media, no? Allora, per fare la mediana cosa devo fare? Prendo i miei voti, li metto tutti in fila indiana, e poi vado a vedere il voto che c'è al centro. Allora, nell'esempio di prima, 18-18, 30-29-28, 27-26-25, ne avevo 8, devo innanzitutto metterli in ordine, 18-18, 25-26-27, 28-29-30, e prendo il quarto ne avevo 8, prendo il quarto che è a metà, 18, 18, 25, 26, 26. Quindi in quella distribuzione la mediana è 26. La mediana è meglio della moda, nel senso che non capita mai che la mediana sia un estremo, il valore minimo o il valore massimo. Se la mediana fosse un estremo vuol dire che i valori sono tutti uguali. E quindi è sempre un valore che numericamente comprerlo tra il minimo e il massimo. E supponendo che uno abbia tutti 18 o 30, o 18 o 30, vabbè, alla fine se ha più 18 che 30 la mediana salta fuori 18, se ha più 30 che 18 la mediana salta fuori 30. Quindi in qualche modo è anche rappresentativa della moda ci soddisfa un pochino di più. Ha una proprietà particolare, la mediana, che la mediana è, come anche la moda, è uno degli elementi del, del, dell'insieme. Cioè, se io dico che la mia mediana è 26, vuol dire che c'è almeno un esame in cui ho preso 26. Mentre quando dico che la mia media è 27, potrebbe darsi che non abbia mai preso quel voto lì esatto ma sempre o più basso o più alti, e poi la media salta fuori lì. Può darci fastidio o no, ecco. Per quello che dicevo prima, che la tendenza centrale è a trovare un individuo rappresentativo, reale, nel caso della moda ce l'ho e della mediana ce l'ho, oppure costruito, finto, come nel caso della media, devo inventarmi uno che abbia il voto del 26.4. Cosa voglio dire? Ecco, la media però la posso usare solamente con scale di tipo intervallo in su. Almeno una scala di tipo intervallo, la durata media della lezione la posso fare, l'occupazione media di un'aula la posso fare, l'occupazione è una scala di tipo rapporto. E dalla scala rapporto assoluto può anche aver senso, anche se poi intuitivamente non si usa quasi mai, parlare di medie geometriche anziché medie aritmetiche, quindi logaritmiche. Ecco, poi noi spereremmo sempre, e l'avevamo messo quasi come vincolo all'inizio, quando abbiamo cominciato a parlare di queste cose, che le misure siano obiettive. Cioè misure il cui valore, il cui esito della misurazione sia indipendente da chi compie la misura stessa. Allora, se stiamo misurando la lunghezza di un segmento, o di un tavolo, o di un pezzo meccanico, la misura effettivamente la più dovrebbe essere la più obiettiva possibile, chiaramente al netto della precisione degli strumenti di misura che abbiamo. C'è un errore di misura che è dato dallo strumento e dato dalla capacità dell'operatore che usa lo strumento. Però quando ci spostiamo dal misurare oggetti fisici al misurare processi, quantità legate ai processi, è eh, un pochino, anche nel definire la misura, c'è sempre un pochino di soggettività. Eh, vi faccio un esempio che ho ben presente. Noi in dipartimento tutti gli anni facciamo delle statistiche per vedere diciamo, la produttività delle varie persone che lavorano in dipartimento, no? E uno dei, dei valori che ovviamente... il primo che vai a misurare è quante persone ci sono. Che sembrerebbe la più oggettiva possibile delle misure. Vai a vedere quante persone quel giorno ci sono... non, non ci sono come presenza fisica, ma ci sono come contratto, no? Come, tra i dipendenti, dottorandi, assegnisti, borsisti, collaboratori, eccetera, eccetera... quante sono le persone che afferiscono al Dipartimento. Allora, quella misura la posso definire in due modi. In realtà noi quello che cerchiamo di fare è di definirla sull'anno. Allora, un modo potrebbe essere di definirla dicendo ok, al 31-12-2013, l'ultimo valore che abbiamo preso, quante erano le persone in servizio? Boh, facile, oggettiva. Poi ti pone i problemi del, di quanto sia significativa una misura, misura di questo genere, puntuale, oggettiva, ma puntuale, il 31-12-2013. Cioè, Ma se c'era uno che c'è stato per tutto il 2013 e il contratto gli è finito il 20 dicembre, non lo conto? E se c'è uno che invece è arrivato il 25 dicembre, non nella capanna ma nel dipartimento, e quindi è lì da tre giorni, lo devo contare, come se ci fosse stato tutto l'anno? Non mi piace, no? È una bella misura, ma misura una cosa sbagliata. È facile da prendere, ma poco utile. E allora di fatto ci mettiamo sempre un po' di soggettività. Andiamo a vedere non solo quelli che sono in servizio del 31-12, sicuramente sì, ma che anche abbiano avuto una presenza significativa durante l'anno. Cosa voglia dire presenza significativa? In questo caso specifico non l'abbiamo mai definito. Sei mesi un giorno, otto mesi, nove mesi, è troppo complicato definirlo, no? Non abbiamo mai avuto dubbi, non ci sono mai stati problemi. C'è cioè uno che ha avuto un contattino di due mesi, tre mesi durante l'anno non lo conti uno che magari c'era già l'anno prima, ha fatto buona parte dell'anno dopo, lo conti, cose di questo genere, no? Per cui, la misura che potrebbe essere oggettiva, si sceglie che non lo sia, per avere un dato più rappresentativo. E questo è vero in molti casi, no? Conto quanti oggetti, quante persone sono entrate, ma anche solo un'altra misura molto che non siamo mai riusciti ad avere in modo preciso al Politecnico, è quanti sono gli iscritti ai corsi. Poi dite, è banale, vai a vedere. E il problema è che quel numero lì è un, è un, è un obiettivo che si muove. Ogni giorno vai a vedere, i numeri di iscritti sono diversi. Hai il singolo corso, ma ancora di più hai corsi di laurea. Perché c'è sempre quello che arriva a metà anno, c'è sempre quello che se ne va a metà anno. Allora, se devo darti un numero, quale ti do? il massimo che ho avuto durante l'anno, la somma di tutte le persone diverse che ci sono state, perché magari uno è arrivato e l'altro è andato via, quello che ho l'ultimo giorno, l'inizio del secondo semestre, a seconda di dove lo misuro. Quindi, c'è un po' un trade-off tra dire, vabbè, eh, diamo un numero con un certo grado di flessibilità, rispetto al complicare la misura, allora lo prendo in tre punti diversi, faccio la media, eccetera. e quindi ci sono delle misure che tendono ad avere una componente soggettiva. Qui soggettivo è definito come misura il cui valore dipende dal contesto in cui vengono raccolte, dalle condizioni in cui vengono raccolte, in particolare, soprattutto, parte del contesto sono le persone che fanno le misure. Persone diverse possono avere, e qui usiamo in italiano, una... una terminologia un po' strana, un metro di giudizio è diverso, dove il concetto di metro come metrica che abbiamo visto finora stride un pochino col giudizio, perché là è una misurazione esatta con delle proprietà matematiche e il giudizio invece è qualcosa che tende a mediare o interpretare. Quindi è un po' strana questa frase italiana che abbiamo, ma di fatto riflette la realtà. Nel momento in cui, per alcuni tipi di processi, Viene misurato il giudizio, più che non misurato il fenomeno. Oppure misurato il fenomeno attraverso il giudizio di chi lo sta misurando, oppure, diciamo così, è influenzato dal giudizio di, cui, ehm, di chi lo sta misurando. È inevitabile, non è gravissimo, l'importante, come sempre, in tutte le cose, è rendersi conto di dove si concentra questa soggettività qui anche per non essere poi ingannati da false tendenze. Ah ma guarda che bello, quest'anno andiamo il 10% meglio dell'anno scorso. E magari è cambiato la persona che fa le misure. Oppure alcune misure sono proprio intrinsecamente soggettive. Le, le misure di scala ordinale lo sono quasi tutte. Quando fate il questione del CPD, alcuni sono persone più severe e quindi mettono tutti uno due e un tre proprio se sono contenti. No? Altri invece dicono, no ma tutto sommato è andato bene, metto quattro, metto tre solamente se mi sono trovato male, due proprio se sono successe delle cose brutte. È così, persone, eh, quella lì vi chiedono tu cosa ne pensi, più soggettivo di quello. Sono misure di una scala ordinale, quasi sempre, dicevo, sono associate a un, progetto, a un processo di misura che coinvolge le persone, e quindi sono soggettive per definizione. Ok, questo chiude no, il nostro discorso sulle scale di misura, domani cominceremo a parlare, cambiamo un po' l'ordine rispetto a quello che c'è sulle slide, cominceremo a parlare dei KPI, che sono quelli che operativamente ci impegneranno prima. Mm? A domani!